Un bel po' di anni fa andavamo al Jais, una discoteca in provincia di Firenze, molto conosciuta anche in tutta Italia. Andavamo la domenica pomeriggio perché eravamo dei, dei ragazzetti e, e ci divertivamo con i nostri amici delle scuole. Capitava qualche volta che la sera prima, il sabato, facevano la serata techno e allora partivano le leggende. Ah, ieri sera Fasano ha spaccato tutto, ha sfondato le casse qui, impianto da mille e watt senza limitatore, ah bellissimo, no, grande, mitico. Really is to lead women back. Bene, nel giro di pochi mesi iniziato ad andare anche la domenica sera e mi accorsi, mentre iniziavo a muovere i primi passi nel mondo del DJ, che l'impianto suonava in maniera completamente diversa esattamente lo stesso impianto poi erano appena arrivati i cd comunque suonavano tutti ancora con i vinili quindi non c'è neanche come oggi che ci può essere la musica di qualità diversa con le console eccetera no mixer due piatti e qualche cd però era tutto un altro mondo allora mi iniziò ad accorgere che c'era qualcos'altro ed è la mano, la mano del dj a quei tempi c'era Federico Scavo, la domenica sera JS, che saluto, e era completamente un altro mondo, un altro modo di suonare rispetto a quello a cui eravamo abituati prima. Cosa ho imparato a partire da lì? Che è fondamentale chi sta dietro la console e come ci sta, perché lo stesso impianto, la stessa situazione può avere un impatto completamente diverso lavorare sull'impatto sonoro sulla migliore resa possibile è diventato uno degli stimoli principali per me e quello che consiglio a tutti di fare non conta soltanto il volume conta la resa sonora che è un mix di tutto il consiglio di oggi è quindi di iniziare a lavorare sul suono che è una cosa che va fatta, va migliorata va appurata il tempo durante il passaggio non dimenticarsi del suono perché nel momento in cui si accavallano due dischi continuare a gestire il suono in maniera ottimale è una di quelle caratteristiche che può fare e anzi fa la differenza. Concentrati sul suono per essere sempre più un e migliore e fare la differenza.